Marco Urbisce il microfono e ora ci prendiamo qualche minuto di pausa dalla meravigliosa musica che ci offre come sempre Radio Vegit per andare a intervistare un personaggio dalla personalità direi decisamente poliedrica nel senso che oltre alla scelta vegana è, andata, è andato oltre uh, per proporre una scelta fruttariana sia a livello etico che di salute con incursioni anche nel campo della gastronomia, della ristorazione, dell'editoria e della politica. Naturalmente oggi non avremo tempo di affrontare tutti questi argomenti e quindi ci dovremo troppo eh, limitare ad alcune domande. Prima però, come mi è venuto in mente di eh, intervistare questo personaggio? Bene, io l'ho conosciuto in più di un'occasione in raduni fruttariani e l'altra sera mi trovavo in una pizzeria vegana che ho scoperto su internet e quando ho visto nel menù che c'erano tutte queste meravigliose pizze vegane con vari impasti, nonché la pizza fruttariana, ho chiesto alla, alla persona che gestiva il locale, dico, ma non è che per caso conosce un certo Max Gaetano? E lei mi ha detto, certo che lo conosco, è stato proprio lui che è venuto qui Qua e ci ha suggerito appunto di uh, questa scelta anche nei menu che direi che è una scelta azzeccatissima e voglio fare pubblicità a questa pizzeria perché se lo merita è la pizzeria Il Papiro che è in via Fratelli Bressan vicino a Viale Monza a Milano. Detto ciò, uh, Max Gaetano ci già, ciao! ciao ragazzi <ride> ciao. senti, allora la, la prima domanda di rito che facciamo a tutti giusto per, perché tu ti possa far conoscere come, quando e perché sei diventato dapprima vegano e poi cosa ti ha spinto anche a um, affinare maggiormente la tua scelta etica e alimentare e proporre una dieta fruttariana beh eh, nel 2007 eh, tentai di più volte diventare togliere la carne finché non vidi video dei macelli e allora lì riuscivo a togliere la carne. Poi nel 2000, piano piano, sono diventato vegano, fino al 2011 100% vegano, dopodiché eh, cominciavo a sentire eh, in internet che l'uomo era fruttariano. Piano piano sono arrivato agli allievi di Delia, e perché Delia è stato il più grande di tutti, il più grande scienziato che abbia trattato l'argomento alimentazione, e da lì... Ehm, sono diventato piano piano uh, fruttariano, ma in realtà, mh, siccome è un po' più facile diventare vegano in questa società che fruttariano, alterno periodi fruttariani a periodi vegani, feci un primo periodo di un mese, poi di quattro mesi e mezzo, poi di dieci mesi a 100% e adesso alterno qualche mese vegano, qualche mese fruttariano, perché in città, eh, capirai, poi io facendo l'attivista politico anche nei 5 stelle, Facendo l'attivista animalista e tutto, mi tocca andare <ride> a cena con gente che mangia un po' di tutto. Per questo poi è importante fruttarizzare i locali come il papiro. Ultimamente ne abbiamo fruttarizzato un altro che chiude a sera del mattino a Milano, se, se vi interessa, si chiama Blue Istanbul e vende le marche. Mm bene, molto interessante senti, io mh, voglio saperne di più anche per, per poi, eh, perché lo sappiano un po' tutti gli ascoltatori in che cosa consiste la tua scelta ma prima di questo sono interessato a un'altra cosa mi ricordo che tu mi dicevi che sei stato alle facoltà scientifiche eh, di Milano dove nessun eh, professore universitario eh, in, ha potuto produrre prove a riguardo del fatto che eh, la specie umana sia onnivora vuoi raccontarci qualcosa? esatto, andai con gli allievi di Deliz e andare in via Celoria, no? che è il polo scientifico di Milano per eccellenza, dove vi sono anche tra l'altro alcune delle, delle punte di diamante della scienza dell'alimentazione, come la, la palatina della ad d'agraria o comunque biologia in fondo alla via. Comunque ci siamo fatti tutte le facoltà andando da tutti i professori che avessero la minima attinenza con la scienza della, della nutrizione. Beh, eh, ci aspettavamo che ci fosse qualche testo un universitario che producesse delle prove in, in antitesi a quello che diciamo noi, no? che invece noi abbiamo le prove, dopo se vuoi ne parliamo sulla natura fruttivora, no? perché a zoologia termine voro intende adatto a, no? quindi il granivoro adatto al grano, il carnivoro adatto alla carne e il fruttivoro è adatto alla frutta, questo in termini anatomici, eh? perché poi in termini fisiologici vedremo che sono tutti adatti alla frutta, gli, gli, gli esseri viventi. Su tutti gli animali eh, terrestri e niente. Quindi chiedemmo: ci date la, la, la domanda classica che facciamo a tutti: ci date la prova che la struttura anatomica e fisiologica, la struttura eh, questa è la domanda fondamentale, mm. non la prova che siamo onnivoli, perché ti rispondono, certo. risponderebbero: mangiamo tutto così. Eh. No, la, la domanda giusta è: la prova che la struttura anatomica e fisiologica. La specie umana è onnivora, e, e lì, ti, lì ti guardano esterefatti, allagano le braccia, perché non potendo più rispondere cazzate come il fatto che eh, siccome mangiamo tutto siamo onnivori, lo sguida anche, anche il cane che mangia la pasta ciutta, è pasta ciuttivo, no? Giusto. E se non niente, sono esterefatti e non, vabbè, non ce l'avete, datemi un testo all'università, dite che siamo onnivori, avrete un testo universitario che dice questa cosa. Niente, non ce la fanno, alla fine dopo svariati, svariati tentativi in tutte le facoltà ci fu un, um, un fisico che era lì a trovare alcuni professori di biologia che disse no ma c'è un testo che si chiama Omnibor Dilemma e chiedemmo ma chi l'ha scritto un professore universitario no un giornalista <ride> certo. non hanno nessun testo non, non che dimostra nessun... quello che dice certo senti Max chiaramente certo. sfondi una porta aperta lo sai eh? io sono d'accordissimo <ride> senti a questo punto siamo curiosi io più volte ho avuto modo di guardare sui, sui tuoi gruppi facebook eh, tutte queste favolose ricette che proponi mi sembra di aver capito per tutte le persone che eh, in transizione non possono sposare eh, di punto in bianco la dieta fruttaria Crudista e eh, devo dire che ce ne sono di sfiziosissime. Ci vuoi parlare un po' di queste ricette? Sì, eh, questo grazie al, um, alla presenza del platano che è la banana sudamericana. Il platano va preso uh, a verde, mm -hmm. da verde si mette nel forno e eh, una volta che è nel forno, diventato nero, lo si sminuzza eh, e non, con un frullatore, eh, una volta che quando è ancora caldo, si rifà questa palla, e questa è la palla del pizzaiolo, dove puoi fare la pasta o eh, schiacciarla e fare la pizza. Le ricette principali sono ovviamente la pizza, ma col pastamatic si può fare anche, aggiungendo un pochino di ocra, che fa da collante eh, la, le paste classiche, e eh, il couscous invece è quando lo tratti da freddo, cioè se tu una volta che l'hai... Ehm, tolto dal forno e l'hai sminuzzato se lo fai raffreddare poi lo uh metti nel frullatore e diventa couscous infatti in Viale Marche eh, fa, ci, hanno imparato a fare il couscous fruttariano senti io ho assaggiato questa pizza fruttariana devo dire che è veramente eccezionale prima di tutto perché ha tutte le caratteristiche organolettiche della pizza ma è, perché poi è digeribilissima ovviamente non contenendo eh, alcun cereale né farina di cereale e poi perché è buona, è proprio dolce certo, ha questo retrogusto certo, dolce, certo. veramente squisita senti Max, è un vero piacere rimanere con te a scoprire tutto queste notizie e attività, ma purtroppo il tempo a disposizione è già andato oltre, quindi io ti ringrazio tantissimo e per ultima cosa vorrei chiederti, hai un blog un, un punto dove ti si può... Sì, c'è il blog della, della, della mia collana della che si chiama Collana Exoterica con la X, mm. Esoterica. poi c'è la pagina Facebook Cosmo Fruttariano, poi c'è il canale YouTube che adesso si chiama Fruttarismo 3M Meetup e c'è anche il canale YouTube della Collana Esoterica. E eh, cos'altro? Max, vediamo su Facebook. Ok, grazie, Max, <ride> sei stato veramente grande <ride> come al Grazie Ci ancora. Ci vediamo su Radio Vecchia. <ride> ok, un abbraccione, eh. ciao, Max. Ciao. Ciao, ciao, ciao.